Ciao amici, eh, sono Sara, vi mando un video estemporaneo per salutarvi, effettivamente non ci si vede da un po' su questo canale e volevo appunto salutarvi e farvi presente che compatibilmente con gli impegni torneremo a parlare delle nostre tematiche che sono appunto Israele e la Chiesa, le radici ebraiche della fede cristiana e volevo anche oltre a salutarvi dirvi che che abbiate ripreso con le vostre attività dopo la pausa estiva, eh, io ho avuto molto da fare con, con l'università e quant'altro, ma come vedete questo video non è eh, certamente un video editato, è un video fatto così al momento e non, non sono certamente nella mia eh, posizione migliore, ma per, per salutarvi questo e l'altro. Vi mando un abbraccio e ci sentiamo, ci vediamo presto, shalom a tutti!